Ciao a tutti ragazzi, io siamo sono e Marco 007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nell'ultima parte non trovavamo una, una soluzione, un puzzle E abbiamo finito la parte con un altro puzzle iniziato però off camera credo di aver capito la soluzione Vabbè iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E eh, niente mo Prima di iniziare E mo ovviamente. moriamo perché ci vorranno altri 50 minuti per trovare la, la soluzione cioè Dobbiamo la... trovare una chiave no? Sì e credo sia il dojo quello lì che abbiamo sbloccato ora L'abbiamo sbloccato ora perché abbiamo liberato nell'ultima parte Perché quel ciccione che dormiva lì eh, abbiamo liberato il ciccione. Non è che l'abbiamo liberato, l'abbiamo scovato, l'abbiamo fatto tornare al lavoro mm -hmm. a calci nel sedere. Uh, uh, uh, esplosioni di bombe. Di Bobby. No, sì. ma vai. Che poi Bobby c'ha vai... solo body slam non ha, non ha gli altri. Sì, perché non esplode? Voglio, voglio capire. Eh. Mm, è triste. Mario. Ah, Mario, ero tornato per aprire, ma. Manca la chiave, no. Ah, qualcuno. Oh, perfetto. Uh, non, è, non è che la gente va in giro con sette di stelle ninja, vero? Oh, guarda caso. Oh, Mario, <ride> avevi delle stelle di ninja con te. Non so cosa ti servivano, ma non indagherò oltre. Non so cosa ti sarebbero servite, uh, Todd. Oh, Impara la grammatica. Dai, su, Todd. Dai, Todd. Ah, ok, ok. Ok, ok, taglio corto, apro finalmente il dojo. Un attimo, un attimo. di pazienza, prego. Che sei un... Adesso sono curiosa. Nessuno ti ha chiesto il parere. <ride> Oddio, con il martello, sarà All'uso occhio all di Falco, si mette a provare. proprio abilità lancio, stelette ninja. Cioè colpire col martello, vabbè. Così Questo ci... vuol dire che sarà Colpisci una cosa che, che prendiamo no? Se superi so. la modalità normale, vinci uh, vincerai una palla da basket da baseball. Autografata, da baseball. una vera stella dello sport. Ah, e lo possiamo dare a Tartossi per lanciarla. Allora, mao Ehi, hey, sembra uno spasso, che ne dici Mario? Ci proviamo? Vuoi dire, ci provi... Tanto che mi ha aiutato ti lasciare fare pratica gratis Forza, impostazione Che modalità vuoi giocare? Si sì, sa pure il Pratica coso. Pratica gratis, normale Giochiamo pratica, normale perché pratica. la pratica No, la pratica perché... È gratis la pratica, l'ha detto eh lui Eh sì, ma mica possiamo vincere la pratica Sì, qui? è quello no. che ti ha detto Vabbè, intanto devi vedere come funziona Va quindi bene, metti. pratica Prima cosa vediamo di farti prendere la mano con le stellette Ninja, una modalità pratica Posizionati di fronte al dispositivo di lancio e premi B per tirare una stelletta ai bersagli. Dopo ogni lancio ci vuole un attimo per resettare il dispositivo, quindi non premere a tutto, tutto spiano. Vediamo se riesci a fare meno 10 punti dentro il tempo limite. Pronto? Modalità pratica via. Almeno 10 punti, non ha senso quello che hai detto tu. Cosa ho detto di sbagliato? Hai detto... Vediamo se riesci a fare meno di 10 punti. No, ho detto almeno. Di che stai No, Hai parla? detto meno di 10 punti. Vabbè, lasciamo stare, dai. Oh ma oh ce Dio. la fai a colpire No, non riesco a fare nulla Allora, qui Ecco, un 3 l'abbiamo preso Guarda, quando, quando manchi scendono dei Todd ninja a recuperare le stelle Sì, è vero Bene preso questo 20 punti li abbiamo fatti almeno Vai, prendi quel 3 Vabbè oh, Tempo scaduto, hai fatto 15, 13 punti Wow, sei un talento naturale Tutti così Dicono con questo punteggio sei pronto... Sei più che pronto a cimentarti in una modalità normale in quella per spretti. Prova Ok. Vuoi continuare? No. No. You freak. You idiot. Vuoi smettere? Certo. Allora, facciamo quello che siamo venuti a fare. Metti normale. Vedi, Credo che pagare. ha quella per esperti Eh sì Credo che quella per, per superare, esperti Per eh, devi totalizzare 21 punti Ah quindi eh, si allontana man mano che aumenta la difficoltà Esattamente 21 punti Come esattamente? Esattamente 21 punti super superi devi cercare di aggiustare il punteggio colpendo i bersagli con numeri Come? Oddio quindi dobbiamo prendere 7 da 3 Ok qualcosa eh, è Un gioco. minuto eh, Vai Ora oh. ah. Ora Questo E poi riprendiamo Aspetta Ora questo, poi Prendi questo qui Vai 5. vai vai Uh 8 Oh, oh mio dio No Vabbè vai, Chi se ne frega eh, ma 8 sarebbe stato praticamente finito Sì ma magari lo superavo pure mm. Ok Attenzione Prendi quello uh, da 5 5 Ok adesso prendi meno 3 Meno 3 e poi più 1 i più uno appaiono spesso Sì no, tipo non appare più Come non detto oh. Prendi Mister più Prendi, prendi il più, più due, due E poi il meno uno Vai Madonna. Oh vabbè vabbè Corri corri corri ah, È l'ultimo Perfetto Ok Yay. No Ce l'hai fatta Ho superato la modalità normale Ok Vedi, non, non ci giocheremo la più <ride> baseball. No giocheremo è per quel coso Vabbè però. sì Più avanti Non adesso ecco il tuo problema speciale una palla da bello baseball bello. autografata da me sono un astro nascente quindi diventerò un campione vedrai fino da conto, quando la mia carriera decollerà questa palla verrà, verrà una fortuna forse non penso proprio. chi l'ha firmata spera che diventi un cimelio sportivo un cimelio ma. ma grazie per aver giocato torna pure quando vuoi A ok credo che soldi. visto che qui è stato sostituito da una coda Credo che questo minigioco serva proprio per collezionare dei, co dei trofei che non si trovano normalmente Del tipo che ci serve una parte extra per completare tutti i trofei E, e staremo qui a farmarli Ma so. Per ora andiamo a dare la palla ai tartossi Magari hanno... invece che parte extra faremo tipo una live visto che ora le possiamo fare In cui, in cui semplicemente facciamo questo Boh, beh, Lo vedremo ormai Cioè ormai no Per ora per ora non possiamo sapere niente degli extra. No. Ok, possiamo andare dai tartossi. Dopo che abbiamo ucciso i tartossi bruciamo i loro resti. Ci pensi che quell'osso è veramente un tartosso uh, origami? Tu. Rumore di osso esclamativo. Hey, sembra rubia. perfetto però come oggetto da lanciarci. Rumori di d'osso interrogativo vuoi scambiare quella cosa tonda col nostro osso? Sì. Rumori di osso felici, divertiti con quell'osso. Ah, ah, ah, ah, Una vera no, lecornia no, no. per i cani. Clicca, clicca. Ho tenuto da un tartosso, però stranamente non è un osso di un tartosso. <ride> Potevamo semplicemente ucciderci e prenderli con la forza. Oh, beh. Ucciderli. Ucciderli. Vabbè. E <ride> detto ucciderci, che? Facciamo un suicidio. Io e Bobby. Vai, metti, metti la ciotola, madonna. Ma no. Metti dentro la ciotola. Certo cioè, so che è proprio una memoria corta, eh. Ok, scusate per il taglio. Eh, dai. No. Oh, che fai? Lascia la tastiera. <ride> wow, era proprio fame, ma non se lo sta mangiando nemmeno. Posso accarezzarla? Adesso io ci provo. Non si dovrebbero disturbare gli animali mentre mangiano. Sì. Oddio. Quello è uno di quelli che ci aumenta a 25. No. Sì. Wow, che cuore enorme. Devi piacerle davvero tanto. Niente, <ride> po' crezzata è proprio pucciosa. Quando non tenta di mangiarti la faccia. Vedi? No, più 20, non 25. Vedi? Ha, ha, ha. Perfetto. E ora, ora abbiamo, abbiamo 100. 100 perfetto. Mm. A quanto pare i tuoi PV sono aumentati di nuovo Mario e sei anche un po' più forte. Bene. Ora puoi one-shotare gli sniffi. Sì domani. Magari. <ride> Piu, tornato normale. In cosa mi avevano piegato? Un pesce? Spero di sì. Se per meglio che un insetto zampettante <ride> Lui, No era Vabbè sai io lavoro al muro, al muro per la pesca davanti al labirinto dei ninja Faccio un salto se ti va Ok Beh, no. quello è, è Praticamente no. come ho già detto sul museo Vengono collezionati i pesci più grandi mm. che prendete Scarpe lucenti magari le posso mettere No Vai a mettere il coso I strappi Accessori allora, posso mettere le scarpe. Sai una no, cosa? Meglio me che metto queste? A punto. Oppure, anzi, no. Sai una no cosa? Meglio se queste le conservo. Ecco, così. Cos'hai fatto? Ho, messo, ho tolto le scarpe di ferro lucenti. Ho messo quelle lucenti e basta. Ok, abbiamo sbloccato la shortcut. Ma non ci interessa, quindi ce ne andiamo. Vai, ripara questo Ho quasi finito così Grazie ne Fai ogni volta 300 lanci in più Basta Ok, strappi finiti Più che di più, di troppo Ma parla col tizio perché No, prima. quello è quello della pesta che sei si, Why ferito. is tremando? Il salvataggio quindi è cambiata l'aria Benvenuti nella casa dei tranelli Oddio, il labirinto di Ebbene sì, signore e signori, Si tratta di un percorso pieno di trabocchetti A casa di tranelli Riuscirete a superare le trappole ninja O ninja imperese in qualche trabocchetto Eh? Eh? Cosa? Un percorso pieno di trabocchetti? Oddio Ha detto trappole ninja Sarà pericoloso? No Non so, ma a me sembra Troppo bello risolvere enigmi evitare trappole sfuggire all'attacco come ninja no mi, mi sembra non proprio un gioco andiamo, di Piper Mario Andiamo dai entriamo dai entriamo entriamo, entriamo entriamo entriamo entriamo guarda Bob sono pronto è già di suo somiglia un po' a un ninja e perché non hai letto tutto? Perché non mi hai fatto finire eh, non credo voglio dire no, non ho certo paura di avventurarmi al buio in una in di trappola che è pullo di scaltri ninja Solo che tutta questa storia a me sembra un troppo infantile, ecco, come me, ecco, per uno come me, volevo E dai, non fare così, vedrai, sarà divertente. Non lo so. Zitto, Bobby, non fare niente. Il... Spoiler, non lo è. Cosa? Non sarà divertente. Ecco. Boh, io non lo so, non so niente. Todd. Chi è che ci ha parlato, in effetti? Ma chi? Un altoparlante parlante. benvenuti nell'abinito oh, di ninja grazie Quello che sì. c'ha detto Oh grazie mm, Come mai le stelle ninja del cartello non si muovono? Spero sia tutto a posto Beh una martellata è già fatto Quanti altri blocchi ci sono da colpire? Beh questa è tutta un'altra area Ma no, entra. letteralmente abbiamo appena iniziato Rompi okay. questa. Rompi quella. Insetto Todd. set Todd. -tod. Come hai fatto a trovarmi sotto quel sasso? Mario? Non ero perso. E non solo, solo, ho visto entrare un altro tipo alto e magro che sembrava perso anche lui. Un mm, alto e magro, eh. Uua Luigi! <ride> Pure qui c'è un'entrata segreta, non dirmi di sì. No! Ok, no. Uh, vediamo prima questa entrata. Che sembra diversa dall'altra E non ah, si so eh. bene Questo è il garage probabilmente Non scherzo <ride> Voi andate pure divertite io aspetto qui fuori Oddio L'hai detto la scorsa volta Che, che sareste entrato poi No dai sicuro sicuro sicuro dai Peccato ci mancherà molto No ah, ha detto dai Beh allora ci vediamo Ok Benvenuti Aspiranti Ninja Siete pronti per mettere a prova le vostre tecniche Shinobi? Per uscire, eh, per uscire indenni da questo luogo È necessario conoscere A dito <ride> l'antica arte del Fung Fungutsu Nel, in, in Con lo splash era Kung Fung <ride> Ma che orrore Il vostro livello ninja Verrà stabilito La smetti di fare spoiler su un prossimo let's play che faremo Verrà stabilito in base al numero di ninja okay, Che riuscirete a trovare Intanto quella è una cosa dei primi episodi Riuscirete a raggiungere il livello più alto? Se otterrete un punteggio perfetto, vi aspetto un ricco premio. Per mille cartoncini, Mario, sono subito e emozionata. Senti, se, per se ti perdi usa pure X per chiedermi aiuto, d'accordo? Ok. In questo modo passeremo entrambi la prova, ma io... Ma solo io potrò vantarmi di essere una vera ninja. Perché? <ride> la casa dei trenelli è aperta. Uh, vedi, vedi. E vai, ninji... Ninji ferma nessuno a noi, forza Ah È un uh, joke Blocco Coda Ah e questo è già il primo enigma Cioè dobbiamo Asse Calpestare Asse Wow, sono proprio un vero ninja Ci sto capendo tutto di questa cosa Devi trovare il ninja nascosto Un ninja? Sì, l'ha detto prima Davvero? Tutti i ninja Davvero. nascosti Ecco, vedi? Non è un ninja mm. Ssh, Tu fai finta <ride> <ride> Apri Entra Ok, mi sembra semplicemente un, un dungeon normale più che una, una, un, un una cosa di traneggio che Oh Ho trovato un ninja Ho trovato un ninja Tira uh. Tira Ok non entrare entra, entra. un ninja Colpisci questo Ma ho Ah ma quindi riappia. davvero Dobbiamo trovare Sì devi trovarli tutti Riapri la porta lì Ah devo tenerli Tutti scoperti Sì Perché Perché oh. devi Perché Non fa niente Questo che okay, Andiamoci non Dovrebbero essere tutti Si richiude A caso Va bene Oh no Questa è la sala oh. del boss Cosa? Oh wow. eh, non è la sala del boss ma c'è un nuovo nemico Ninji origami il Mao Ok semplicemente farli slider indietro quei due stai a posto Non ti serve nemmeno fare nulla E oh. mm. in battaglia ho 115 E uh, sicuro usare il martello dai No però... Sicuramente lo sopravvivo Vabbè A mano che non sono obese quindi sono forti no ecco ah, cacchio è vero Ti hanno fregato ha, ha, ha. Tu non è nemico eh. Attacco torre oddio Oddio Meno mai che l'hanno fatto solo una volta Non mi sa che è proprio quella l'attacco A questo punto facciamo solo il salto Con la coda vedati no, non mi fido ok no, sono abbastanza Fatto. deboli <ride> sono debolo comunque guardate quanti top ci sono adesso negli spalti e aumenteranno o nei palchi Oh, oh, oh, oh. Uh. oddio Che okay, si sì, sono più veloci te. quindi se non corri veloce ti... Perché okay, andate <ride> Direi che la possiamo tagliare benissimo questa. Uh Piastrella manforte Ok quella libera la effettivamente Così puoi Un attimo Non abbiamo visto L'attacco Ah è vero Non posso saltare Vabbè uh, Non abbiamo visto l'attacco Del Del, del cartomagno dell'acqua Quindi questa non è tagliata Ah Perché uso le scarpe normali? Perché pensavo fossero Vabbè tanto Pensavo fossero abbastanza Aia Ah è sparito pure No, andiamo come faccio Voglio usare queste, invece che quelle nuove Quindi sono immuni al martello Direi con la forza Forse è troppo lento, riescono a schivarlo Anche se non ha senso Vabbè, meno male che ho più mosse Prova il martello normale, però secondo me lo schivano Ah già, ecco perché avevo così tante mosse, le dovevo mettere come se fosse il salto Allora a sto punto uso il salto Non muoio no, perché usi quello normale? Perché il, quello lucente lo sto già usando troppo Ora ho fatto tre volte la parata Non sarebbe bastato vuotare Non lo so Vabbè dai Questo non ce n'è pure un altro coso Wow, eh, non abbiamo visto l'attacco del del man... No one del... cares, no one cares Cioè non abbiamo visto l'attacco... Nel cartomani, sì vabbè sì, ci saranno altre occasioni Oddio, mm. perché devono essere per forza obbligatori? Ah. <ride> oh, questo sì. lo evito. Non puoi evitarlo, è il destino Il destino guarda, ti guarda, chiama Guarda, guarda, a un certo punto si dimenticano di te Marco il destino ti chiama Dai, puoi evitare Ma il mio destino non sono i ninji. Non puoi evitarli per sempre Ecco, questo ecco, ti prende ti prende <ride> no Non puoi evitarli in nessun modo Ce n'è uno Vai, vai, vai, prendetelo sì. Oddio, <ride> ma quante ondate sono Sì, uh, cinque ondate No, ma secondo me sono soltanto uh, Qua morirai, Marco Ok, man forte, questa probabilmente non è tagliata Sempre se non sparisce come quello di prima eh. <ride> Slide and flip ma è Beh uccidi prima quello da Namfort Ma ah, già e poi non posso non usare il salto perché c'ho la, la casella Ok Ma perché devi sprecare la casella lì? Perché voglio voglio fare Non ma usare la usare adesso Usala dopo Ah già è vero è andata Perché quelle di ferro Perché ah, il ferro salto? Perché il ferro salto lucente? Ora okay. 28 danni che oh è tipo Dio. la metà di, di un attacco che ti fanno loro in torre. Vai, ora, ora me la fai usare? Ok. Devi usarla. Turno di Mario. Devi usarla per forza, non hai capito? Mano forte attivata. Tipo uh. era rimasto solo intanto un, un Goomba. Eh. Veramente mi sa che l'abbiamo già visto. No. <ride> sì, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto, sì. Grasso magno dell'acqua. No, <ride> io non me la ricordo. Io mi sa so che me no, la ricordo di avrò già visto Boh di controllo Tanto non ho ancora editato È già episodi. finito What? Ah erano solo due ondate Perfetto Boh Vabbè, eh, guarda se c'è qualche altra piastrella Che si mm. può girare Eh no erano soltanto quelle singole Le ho già girate tutte mm. Ok vedi un po' Comunque avevi ragione Non potevo evitare il mio, il mio destino Il destino Di essere mm. attaccato dai, dai Da 40.000 Ok torna indietro che... Ci deve essere qualcosa dietro da quelle altre pareti là. E eh non mi sa che era soltanto questo che era. Control. Vedi, vedi tutti, tutte le finestre sono a sinistra, mentre queste è a destra. Quindi. Vabbè. Ah e questa Beh, è la, vai, è go, è la go, porta. Go. È la porta che bisogna usare per far. Per fa. Lì c'è un ninja. Un altro ninji. <ride> Due ninja. Stanno, stanno scappando. Tre ninji. Si moltiplicano prima che tu arrivi. Scappo. Vabbè, no, voglio solo vedere cosa c'è. Tira! Vedi. Come tira? Che stai cercando di insinuare? Tira e basta, mio dio. Vedi? Eccolo. Un grasso Todd. Un tod, Todd grasso per Smash. <ride> uh, ok. Qua abbiamo pure le illusioni okay. ottiche adesso. Oh, no. Devi aprirlo ancora. Ok, entraci adesso. Entra nel pollaio, pollo, che non sei altro. Pollaio. Entra, entra. No, aspetta, voglio vedere anche qui. Devi entrarci. Non è una, una cosa principale, è una side thing. Side thing, non quest. Infatti non è una, una quest. Lo so. ok Ah wow, bel pollaio Ma va avevo <ride> oh, preso mai la La, la prospettiva Ma ah, come uh, rimane lì Apri Cuori Apri. Wow. Apri. E la, el, perché le finestre Sbattono dall'altra parte Apri Yes Pio yeah, hey. mm. <ride> Ti ricordo. Ehi, di... labirinto ninja, La ninja. Ah. It, it, it di ninja 100 per labirinto di ninja. 10%. E i Todd di Ninja Land. Li no. tutti. No. Ah. Ah. Oh, è Luigi! no. Ah, non riesco a muovermi. Qualcuno mi aiuti meglio se Mario, ma va bene chiunque, aiutatemi. Eccolo lì, il buon vecchio Luigi. Aiuto! <ride> Mentre quello si dimena dal dolore. Non riesco a muovermi. Tu Ora sì che stiamo così. ingranando. Ah, scusate. Aiuto. Forse ho usato la parola sbagliata. Non, non riesco, riesco a muovermi. muovermi. Insomma, penso che dovremmo tirarlo fuori di lì in un modo o nell'altro. Qualche idea? Martello. Non riesco a muovermi! Ah ci hanno pure dato i coriandoli, quindi probabilmente questa è la parte in cui sprechiamo tutti i coriandoli per salvare Luigi e non possiamo più usarli per niente. Shut up! Ah no, non lo so, almeno oh non, non, non, non riusciviamo tutte le shut cose. Shut up! Devi scendere, devi scendere! Oh my goodness! Cappy. No! <ride> Beh, basta! No, basta per... citare Minecraft tubers. Non Ma in... mai. Ah, le mie costole. Eh, mi sto muovendo. Le mie costole l'ha detto davvero. Sono salvo. No, <ride> urra. Um. Worm Luigi. Non sono salvo, aiuto. Così piegato sembra enorme Luigi. Eh, ogni volta che salta farò. Cioè guarda. Yeah. Cioè veramente non è, non è, è così enorme. grande. Ok. No. Yeah. Okay. Grazie fratellone, mi hai salvato. E sei arrivato proprio al momento giusto per una piccola sorpresa. Ho finalmente trovato la chiave del castello di Peach. Invece no, è la chiave è di Ninjaland. Eh. Yeah. Sì. Il pass per tutta Ninja scovato da Luigi. La fine <ride> della giornata che ho passato in questo posto. Stavo per tornare indietro a cercarvi, ma quando è scontato un ferocissimo, affam affamatissimo catagnaccio. E come è passato lui? Sono entrato qui per nascondermi, ma non trovavo più l'uscita. E poi sono stato attaccato da mille ninja. Ma fine mi sono trovato qui, l'ultima cosa che ricordo è che tenevo insieme gli ingranaggi con la mia faccia. Insomma, è stata una, una giornataccia, sia per me che per la mia faccia, ma è stata. ne è la pena perché ho recuperato la chiave. Ah, e ora, come faccio a dirglielo? Ecco, grazie mille Luigi, questa chiave ci serveva proprio, però sei inutile, non è la chiave del castello di Pitch, ma è, no, ma è la chiave del parco. Anzi, questo è lo scopo del video, cioè cercare la chiave. Cosa? E io che ho, Cosa? E io che ho corso tutto quel rischio per una chiave sbagliata. Perché cammini voce di video? Non lo so, ma era apparsa sul muro in quel punto, sembrava e così importante. E come sta poi la voce di Papyrus? Perché hai saltato? Ma non mi arrendo! Perché? Vado a cercare la vera chiave del castello di Peach. <ride> ci vediamo più <ride> tardi. Ci vediamo più tardi, fratello. Mi Un attimo, ma. Però l'ha presa bene. Che tipo in gamba piacerebbe anche a me essere come lui. Va bene che ha superato il cateniaccio l'avrei fermato. Ma... ma una volta che avremo sistemato tutti i nastri. In, uh, in effetti la chiave del castello di Peach ci servirà. Tanto vale che continui la sua ricerca, no? Non si caccerà nessun altro guaio, almeno credo. Oh you think so you stupid. Okay, e ora che abbiamo tutte le.. possiamo prendere le, le, le porte del castello, ma dopo aver esplorato questo strano che ha vinto i ninja uh, comunque va bene che ha superato il catenaccio. Ah, no. È non è no, Ha superato il cateniaccio uh, scappando. Ma come ha, come ha. attraversato il fiume? Madonna, esiste il nuoto. <ride> che noi non sappiamo praticare Tu solo lo sai, Luigi si lo... Luigi, sì. eh, Luigi lui... c'ha il super salto ancora da Super Mario Ok? Può fare tr tr tr tr yeah. Ah ah oh. ah Ah E eh, Quello lo fa solo yeah. Ah ah è quando Quando yes. l, Quando yes. Fai il salto Ah yeah. ah ah E quando lo scegli Ah yeah. Nintendo. Oh superintendente, no, superintendente <ride> C'è <Chalmers>. Basta. Così di niente a cosa caro. Prima figlia se perdi <ride> Ok per vai poi... Aia. Uf, ok, non andare su quelli singoli Perché mi ha fatto male soltanto la prima volta? Yo. Oddio Lanciartello lucente Ah, lo sapevo Martello Mart più forte per le attacchi a lunga gittata Quindi adesso mi sa che questo è tipo un salto però No, secondo me è un martello um... Cos è? Perché? Cosa stai facendo? Ho premuto hit per sbaglio, come sempre ah. um, Secondo me questo lanciartello è un martello che... Che, ha... che puoi lanciare, uh grazie Marco Genio del crimine assoluto. Uh. Un attimo, sto cercando di mettere un po' d'ordine Ma chi se ne importa lo metti dopo Vabbè eh, stavo dicendo secondo me è quel, è quel martello che volevi tu che, che si. Che, che ha la stessa cosa del martello soltanto che eh, può, può farlo da più lontano, capito? Non Praticamente a, qua, a a 2x2 per però... Oddio. Ah è vero, questo è un ninja. Smettila di andarci così, rallenta un po'. No, eh Oddio. no, non vuole rallentare. Colpisci, colpisci, colpisci. Sì, no, ma eh? voglio, io voglio leggere. Ah è carne, non, è, non sono... <ride> Cartelli ti sembravano. Sì. Aia. Ah, yeah. Stop. Sì, please. ma devo trovare comunque tutti i ninja. Ma perché alcuni mi fanno male altri no? Perché ti bloccano prima e altri invece ti bloccano sopra. Prova a saltarci e vedi se ti fanno male. <ride> Fatto Appunto. <ride> eh, oh, hai già esplodato sta salsa. Eh no, eh. ne aspetta. Oh. Ok, oh, ninja. No. Oh, ,igi. Comunque, tutti... I... Quella non era carne. Era uno marshmallow o caramelle. Cos'è il genere? Quindi non... Aia. E come dovrei fare ora? Non dovresti fare la vera domanda. Non è una domanda. Sì. Stai per morire. Per delle spine. Puoi fare... Ma è difficilissimo. Ti basta solo sapere dove vuoi andare e rallentare un po'. Vedi? Non è così difficile dopo tutto. <ride> Però tu sei impedito lo stesso. Ma io ma come faccio? Forse devo trovare tutti i ninja. Sì. Ce ne sarà sicuramente un altro. Oppure devo semplicemente andare lì Aia 30 pv Guarda, eh Marco. Non voglio vedere questo ok allora soltanto altre 10 volte ti devi far colpire Marco Fatto Allia. 9 Alleluia Allora qui Che cos'è? tira Vedi vedi Che ti avevo detto Ok ultimo <ride> Quello <ride> che ti avevo detto <ride> yeah. sono super prevedibile un super prevedibile oddio curati no Curati adesso C'è anche un fungo lì Prova a dirti muoviti curati idiota Oddio Voglio usarti come ponte Se andare dall'altro lato Prendi un fungo Prendi un fungo Ne hai 18 Che cosa te ne fai di 18? Oh <ride> Di sicuro non mi fullo la vita Almeno ti curi un po' Ho oh, okay, le strappi finite devi più preoccupare degli strappi Sì ora devi E neanche dei Todd Ti devi preoccupare però di sapere come camminare Marco Hai presente? Sai come si cammina? No E allora iniziamo Sono bloccato in questa casa Avresti, da dovuto, avresti okay. dovuto impararlo quando avevi tre anni A camminare ok? No no tre anni è già troppo per imparare a camminare Shut <ride> up Questi li abbiamo Vabbè alternative che cambiano poco, però. Oddio, no, non sono caduti giù, sono rimasti tutti lì. Ok, abbiamo recuperato il fungo che abbiamo usato. Ok, uh, salta. Cos'è che ci manca di, da trovare su Ninja Land? Devi trovare ancora tutti i figli, gli altri tizi. Okay, ah, da... è vero, i tesori da collezionare e Si, i devi blocchi. andare di qua per forza. Quindi. <ride> ah già, che posso ucciderli. Beh, sei anche un po' più forte. Blocchi. Blocchi, blocchi, quello di. Blocchi, dice blocchi. quello di Kirby. No. Perfetto, blocchi finiti anche del labirinto. Che poi mi sa che non è. cioè, non, è, non sono opzionali. Cosa? Cioè, devi, devi per forza trovarli. tutti i blocchi, tutti gli strappi, tutti i Todd in sto coso. Eh sì. Comunque, vai qui, devo buttarmi. Fatto. L'Mao. Uh, speriamo in un, uh, in un punto di salvataggio. Di salvataggio ma tutti si chiamano Prova ma a saltare tutti. invece ecco. allora. Ok salva e finiamo sta parte mm. Oddio di nuovo Ah no ok uh. ah. <ride> Sto per dire Oddio di nuovo dobbiamo okay, chiudere Una parte con Un cura sì, Siamo all'usobbore la partita No Che okay, sta qui il boss No No. weedy oh, Ah, finalmente qualcosa di utile yeah. Non che sia utile, eh, però vabbè Beh, intanto <ride> Il Mao Intanto Luigi è meglio la... di rocce Oppure monete Oppure cespuglio <ride> <ride> Oppure scala di mattoni Ma basta, no, devi liberarlo di... Ok um. Vai nella prossima puntata vedremo che cosa succede qui. Alla Magari c'è un mini boss, non lo so. Ah, perché sia, è... Siamo oltre il tempo limite, quindi direi bye. Ci salutiamo alla prossima.